l'utilizzo del becco Bunsen all'interno del K by Hazard, il becco Bunsen, per chi non l'ha mai visto, è un sistema di gas eh, con fiamma eh, che serve per flambare quelle che sono determinate lavorazioni per sterilizzare e quant'altro che loro usavano sotto K, dico usavano perché ormai non si fa più, anzi non montano più neanche i rubinetti del gas, quasi non, non si usano più assolutamente i becchi Bunsen, perché nel tempo si è visto che questi creano tantissime problematiche, prima tra, tra tutte il fatto, come vedete nella foto, che può bruciare, e annerire il filtro e quindi creare microlesioni e buchi e quant'altro. Quindi se voi vi affacciate sotto gap e vedete un annerimento, un colore strano, delle macchie, quelli possono essere punti in cui andando a fare i test potreste trovarvi in difficolt seria difficoltà e quindi probabilmente dovete cambiare il filtro però a volte non è che sempre c'è il becco Bunsen, magari non lo usano da tempo, l'hanno già tolto ma vi trovate in queste condizioni e vi dà l'indicazione che probabilmente flambavano e usavano il becco Bunsen. L'altra problematica è la parte di, ehm, di eh, aria flussitaria, quindi flusso laminare verticale che scende sul piano di lavoro che viene, eh, vengono create delle turbolenze notevoli e quindi questa è l'altra problematica grossa che c'è su questa tipologia eh, di becchi Bunsen. Un'altra problematica che abbiamo è sugli UV, questo lo dico anche per voi, di fare molta attenzione, gli UVC sono pericolosi, e possono creare una serie di problemi, primo tra tutti il problema agli occhi, alla vista, quindi non lavorate mai con cappe accese, con gli UV accesi, e se entrate in una stanza la prima cosa che fate li spegnete, perché non tutte le cappe sono schermate, eh, hanno il vetro fatto apposta scherm che scherma quelli che sono i raggi, eh, alcune sono state modificate, altre sono messi come in questo caso in un modo assurdo, la cappa è vecchissima, però immaginate che questi sono messi proprio sul fronte eh, dell'operatore, quindi l'operatore si potrebbe sedere tranquillamente e lavorarci perché vedete che non c'è la copertura, non il, si accendono anche se da, sotto è aperto, non c'è un... Un blocco di nessun tipo quindi insomma ci possono essere situazioni pericolose e quindi gli UV mh, io li sconsiglio ma io li sconsiglio in generale al cliente perché dovete sapere che l'UV polimerizza le plastiche e per quanto ci riguarda sempre il nostro interesse è che può creare dei problemi sulle guarnizioni quindi che succede che voi da tecnici vi potreste trovare in una situazione in cui avete installato i filtri che sono recenti magari un anno prima un anno e mezzo due anni prima e magari loro però fanno un utilizzo degli UV come in questo caso vabbè qua hanno 4 UV addirittura, un qualcosa di allucinante, dove praticamente accesi H24, perché in realtà non sanno quant'è che dovrebbero tenere accesi gli UV, che sono sia no 15 minuti, 20 minuti, e praticamente questo, oltre a deteriorare gli UV, deteriora tutte le parti plastiche che ci sono all'interno, comprese gomme, compresi filtri, comprese quello che è le guarnizioni e quindi potremmo andare ad avere dei problemi tecnici notevoli su quella che è la parte filtri EPA, quindi conta contaparticellare, eh, ovviamente potrebbe non passare, ma dovuta a questo, cioè a un seccare a un, a un, a un, delle guarnizioni che sono diventate secche, quindi l'utilizzo di UV c'è anche, anche una falsa percezione di, di buona efficacia perché anche per voi lo dico cioè se voi andate su una cappa diciamo ma noi sterilizziamo sempre con gli uv gli UV funzionano solo a contatto diretto e solo se appunto non ci sono zone d'ombra e anche le distanze inficiano influiscono e anche il tempo di utilizzo degli uv considerato anche il tempo di utilizzo come vita degli uv quindi sono talmente tanti i parametri per esempio il piano ferillinato, se gli uv sono come in questo caso posti in fondo alla cappa ci sarà una zona d'ombra del piano forellinato, tanto sotto il piano forellinato, ma anche su tutti i forellini che rimangono indecontaminati, quindi è una falsa percezione per l'operatore e per voi di quello che è l'utilizzo degli UVC.